Salve a voi povracci. Ieri in questo borgo abbandonato di Garesio si è tenuto il compleanno del ricco più ricco tra i ricchi di Garesio. Stiamo parlando di Giorgetto Giugiaro, il famosissimo designer di auto nato tra sti borghi. Io ho avuto l'immenso onore e piacere di partecipare alla festa di questo milionario, però naturalmente dovevo essere vestito elegante e tutto tirato per confondermi tra la folla di persone diversamente povere. Già da ieri stavano montando un palco, uno schermo gigante, e altre attrezzature to secret speciali di cui non sono a conoscenza. Stamattina, è arrivata questa macchina, che sembrava venuta dal futuro. Praticamente il mio amico, Giugi, oltre che festeggiare il suo compleanno con una festa elegante, per persone di classe, e coraggio, ha deciso di farsi pure un po' di pubblicità, esponendo in una sorta di mostra, le sue macchine più belle, e tra queste c'era pure un pandino elettrico. La festa, è stata ok, ci stava, mi è piaciuta, c'era pure un concerto con musica, e un comico, o due che però, non si capiva, cosa dicevano, perché rimbombava tutto nella piazza, ma la cosa che mi è piaciuta di più fu il buffet, naturalmente, siamo pure finiti in tv, perché quando uno ricco, fa una festa questa diventa patrimonio. Nazionale. E niente questo, è tutto quello che vi volevo raccontare. Da oggi torno a fare il povero, ciao, gurcie, e che triscitezza. Sì, grande che sarebbe Si è acceso, scusa. Non lo Quindi a spingere.